I criteri di divisibilità. I criteri di divisibilità sono delle regole che ti permettono di stabilire se un numero è divisibile per un altro senza eseguire la divisione. Per esempio, come stabilire se un numero è divisibile per 2? In questo caso è piuttosto semplice. Ogni numero pari è divisibile per 2. Per distinguere un numero pari, guardo la cifra delle unità. Se la cifra dell'unità è un numero pari, cioè è 0, 2, 4, 6 o 8, allora il numero è pari ed è divisibile per 2. 234 è pari, quindi è divisibile per 2. 3567 invece è dispari perché la cifra dell'unità è dispari, non è divisibile per 2. 98 invece è pari in quanto la cifra dell'unità è 8, cioè una cifra pari, e quindi è divisibile per 2 e così via. Per stabilire invece se un numero è divisibile per 3, il criterio è completamente differente. Non devo guardare la cifra dell'unità. Devo invece fare la somma delle cifre del numero. Quindi farò 2 più 3 più 4 nel caso del 234. 2 più 3 è 5, più 4 9. 9, il risultato della somma, è un numero divisibile per 3, è un multiplo di 3, quindi il numero è divisibile per 3. 235, invece, è composto da 2, da 3 e da 5. Se faccio la somma delle sue cifre, ottengo 2 più 3, 5, più 5, 10. 10 non è un multiplo di 3, quindi il 235 non è divisibile per 3. Per verificare, invece, che un numero sia divisibile per 5, ritorno a controllare la cifra dell'unità. Un numero è divisibile per 5 se la cifra dell'unità è 5, oppure 0. Quindi in questa serie di numeri sono divisibili per 5 soltanto il 205 in quanto termina con 5 e il 390 in quanto termina con 0. Non sono divisibili per 5, 2509 e 5987. Il criterio di divisibilità per 11. Un altro numero per cui è possibile stabilire se un numero è divisibile senza eseguire la divisione è il numero 11. In questo caso la procedura è un pochettino più complessa. Consideriamo il numero 9.856 e consideriamo la posizione che le cifre occupano nel numero. Non guardiamo il valore del numero, cioè non guardiamo che 6 è un numero pari, che 5 è un numero dispari, che 8 è un numero pari e 9 è un numero dispari, ma guardiamo la posizione che occupa il 6. Il 6 occupa la prima posizione per convenzione, quella più a destra è la prima posizione. Il 6 quindi occupa la prima posizione che è la posizione dispari il 5 invece occupa la seconda posizione la seconda posizione, 2, è una posizione pari l'8 occupa la posizione dispari, la terza e il 9 occupa una posizione pari, che è la quarta la regola dice che un numero è divisibile per 11 se la differenza tra la somma delle cifre a posto pari e le cifre di posto dispari è 0 oppure 11. In questo caso abbiamo che le cifre di posto pari sommate danno 9 più 5, 14. Sottraggo la somma delle cifre a posto dispari, 8 più 6, 14, ottengo 0. Bene, questo mi dice che 9.856 è un numero divisibile per 11. Come faccio a sapere se un numero è divisibile per 7? 7 è un altro dei numeri primi. Purtroppo non esiste una regola che mi permette di stabilire a priori se un numero è divisibile per 7. Per controllare devo necessariamente eseguire la divisione e controllare che abbia resto 0. La stessa cosa per 13 e per tutti gli altri numeri primi. Quindi, concludendo, abbiamo a disposizione quattro criteri di divisibilità per i quattro numeri primi che sono il 2 il 3 il 5 e l'11 per tutti gli altri dobbiamo per forza eseguire la divisione e controllare che non abbia resto notate bene se un numero è divisibile per 2 e per 3 allora vuol dire che questo numero è divisibile anche per 2 e per 3 cioè per 6 come fa a essere un numero divisibile per 2 e per 3 Semplice, dobbiamo controllare che sia un numero pari e che la somma delle sue cifre sia un multiplo di 3. Ancora, se un numero è divisibile per 2 e per 5, allora è divisibile anche per 2 per 5, cioè per 10. Come faccio a verificare che un numero sia divisibile per 2 e per 5 contemporaneamente? Il numero deve essere pari e deve terminare con 0 o 5. Naturalmente, perché se è divisibile per 2, non può terminare con 5, un numero dispari, quindi tutti i numeri che terminano con 1, 0 saranno divisibili sia per 2 che per 5 e quindi saranno anche divisibili per 10. E se un numero, come faccio a controllare se un numero è divisibile per 2, per 3 e per 5 contemporaneamente? Il numero dovrà essere pari e dovrà essere divisibile anche per 5, quindi necessariamente dovrà terminare con uno 0. E poi la somma delle sue cifre deve essere un multiplo di 3. Allora, un numero, se è divisibile per 2, per 3 e per 5, allora sarà divisibile anche per 2 per 3. Sarà divisibile cioè per 6, sarà divisibile per 2 per 5, cioè per 10. Per 3 per 5, cioè per 15, e per 2 per 3 per 5, cioè per 30. Il numero divisibile per 2, per 3 e per 5 sarà anche divisibile per 6, per 10, per 15 e per 30. Per esempio, il numero 630 è divisibile per 2 perché è pari. È divisibile per 5 perché termina con 0, è divisibile per 3 perché 6 più 3 più 0 fa 9, che è un multiplo di 9. Quindi questo numero sarà divisibile anche per 6, per 10, per 15 e per 30. La stessa cosa per 560. Prova tu adesso, verifica che 1560 sia effettivamente divisibile per 2, utilizza il criterio di divisibilità, per 3, per 5 e quindi esegui la divisione per 6, per 10, per 15 e per 30 e se hai fatto i calcoli corretti non dovresti ottenere il resto. Ultimo esercizio. Ti chiedo di scrivere un numero divisibile per 2, di scriverne 1 divisibile per 3, e 1 che sia divisibile sia per 2 che per 3. Verifica che quest'ultimo numero sia anche divisibile per 6, svolgendo la divisione. Poi scrivi un numero divisibile per 5, 1 divisibile per 3 e per 5, e verifica che sia divisibile quindi anche per 15. Trova tu un numero, infine, che sia divisibile per 2, per 3, per 5 contemporaneamente, e poi individua un numero che sia divisibile per 11. Buon lavoro!